Sì grazie Presidente, io volevo intervenire in difformità dal mio gruppo perché eh, a parte il fatto che questa mozione è stata copiata pari pari da un articolo di Paolo Maddalena che è uscito qualche giorno fa sui giornali, insomma. poi è assolutamente ridicolo che piloti di 747 Jumbo possano andare a pilotare un aereo, un Canadair che è, ha tutt'altra specificità e necessita di corsi di mesi e anni per poter essere usato adeguatamente Così pure i piloti degli F-35 non sanno pilotare un Canadair, ci cioè sono delle specificità che purtroppo la consigliera Guerini non conosce. Ma neanche Paolo Maddalena, dal quale è stata copiata questa mozione, quindi ritengo che sia del tutto inapplicabile. e Tra l'altro, non trovo neanche l'urgenza di questa mozione perché voglio dire: gli incendi ci sono sempre stati, non ci stanno solo i Canadair nella protezione civile, né comunque in quello che era il corpo forestale dello Stato eh, né, né vigi del fuoco ma ci sono anche gli elicotteri che, a, a, che sono utilizzati per spegnere gli incendi ma non ci inventiamo che gli piloti degli elicotteri possano andare a, votare, a, a pilotare gli F eh, i Canadair inoltre eh, mi preme dire che eh, purtroppo forse qualcuno che ha abolito il corpo forestale dello Stato, ha la maggior parte delle responsabilità rispetto a questi, a questi episodi e quindi perché poi è stato addirittura privatizzato il, il servizio con i Canadair. Forse magari comprare qualche altro Canadair e addestrare qualche altro, qualche altro pilota, sì, però questa mozione secondo me è assolutamente invotabile, grazie.